che non siamo morti ragazzi prima che concludo, devo dire questa cosa prima era veloce se torniamo con un sesto episodio vuol dire che non siamo morti uno, <ride> e secondariamente ah, avete la conferma che le teorie del complotto sono quello che sono una buona sera ciao non siamo morti vi avevo detto che l'ultimo episodio abbiamo promesso che qualora non saremmo morti saremmo ritornati e siamo ritornati in tenuta eh, diciamo capotanno perché siamo vivi per miracolo e per festeggiare abbiamo pure il vino apritelo così ci beviamo qualche cosina E ora abbiamo un arrangiamento messo oh. nooo oh. oh. e che è che e no. che è che non ci a ah, di qua di qua. È qua questo anche grazie alle sue due lauree ma io l'ho io non ho due lauree ne ho una eh. dottorati e cinque no. dottorandi ne ho uno dottorato uh, certo. Sono esclusivi di far dire. Ah, a te l'onore, Grazie, eh. l'onore. No, perché ho paura io. Io ho paura. Io ogni volta che mi danno l'incarico di aprire, di stappare lo sfumante, io ho paura. Visto, già io ho paura. Uh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Boeing 747. <ride> Era un Airbus 380 <ride> che spruzzava scie chimiche Lo beviamo come si beve a Capodanno o stile Jim Block? No, è, è vino Quindi non si fa tutto in un colpo? Salute Salute Salute Auguri, anche a voi auguri, festeggiate Vi raccomando che non siamo morti Questa volta No, questo è un po' secondo me. Sì, certo, ogni tanto... La, la, la pospongo di ogni... Prima era, mi ricordo, il 2000. Poi dicevo, no, il Millennium Bank non era nel 2000, perché mi ha usato a contare, era nel 2001. Poi dicevo... Il, nello spazio. Bravo! Poi, il 2012, Maia, il dicembre 2012, <ride> Maia. non era il cazzo di maia no il cazzo di maia che c'è. perché maia era femmina la poi c'era il giugno 2020 ma non è finita vabbè, vabbè, 2012 chiaramente c'è il 2012 perché? poi c'era il 2020 giugno che cosa? ma non è finita perché la prossima data del doomsday è fissata per il dicembre 2020 abbiamo posizionato solamente di qualche mese ragazzi da come si legge sul web, tanti personaggi di dubbia provenienza affermano che il 21 dicembre sarà l'ultimo giorno di questo nostro pianeta. Wow! Sì. Sì. Sì, sì. Siamo benissimo! Wow. Si fa schifo. Si fa, schifo. Mm? Si fa schifo. Si, ma? Fa schifo. Si fa schifo. Io ti giuro questo si, sì. poi lui dice che non beve vino ma il vino questo... di f***a te beve io... Ma è di p***a. io preferisco le cose non strane tipo il fragolino vabbè ma effettivamente effettivamente è brutto è brutto, è brutto. È brutto. di nome di fatto è brutto, è brutto. ma tu l'avevi detto è brutto mica è bello poi ogni scarafone è bello a mamma sua tu sai chi è bello Bella, bella, bella. E chi, chi altro se no? Ragazzi. canzone di accompagnamento ci sta mettendo nel mood per iniziare questa puntata. Chissà quale teoria del complotto questa volta pe faremo. Perché l'altra volta è stato un episodio speciale, nel senso che... Non abbiamo scelto, tra virgolette. No, perché era una cosa lì, era quella. Era l'ultimo episodio, quindi dovevamo farlo, punto, fine del discorso. Esatto, perché saremmo morti, in teoria. Non Siamo morti, quindi dobbiamo decidere. Io l'ho pensato a cosa scrivere. Io anche. Io pure... Molto bene, allora quando tu avrai terminato faremo... Sì, e te ci andremo a sistemare e torneremo. Più. No, io resto così in tenuta estiva a, Guaiano. a Guaiano. Eh, siamo in estate, scusa, ma non ho capito. Ma estate, capodanno, cioè, in che senso? Mi ricordo. <ride> il padre di Kuno Tatewa. Mi upset, questo è il big wonderful present per i miei studenti. Ti eh. sì, mancano solo gli occhiali da solo. Il suo look per la puntata di oggi. Cos'è che mi mancava, ragazzi? Gocchiali, perché. Diciamo io... che ci sei quasi. No c***o, l'albero non me lo faccio in testa Beh dai, ci sta. No Stanno dentro è vuoto Poi lo fai, le fare radici Poi ho detto che io ho due lauree Sì, vabbè ma Quindi per è un tiziosa... eh. beh, È colpa mia Ci ho speso tutti i miei risparmi Per le lauree eh, Beh, per che cosa? Per tua sorella li ho spesi no, Ma miei tua sorella i professori. tua sorella li ho spesi i miei risparmi Per tua sorella i tua sorella Andiamo a cimplottare, va? Molto bene, ragazzi. Siamo messi in formazione d'attacco per vedere cosa... Beh, esattamente cosa vedere stasera. Come al solito, qualcuno scrive una teoria del complotto che ovviamente non può essere la fine del mondo. La fine del mondo. Ma la mia è semplicissima. Guarda, io prendo un mezzo foglio. Ah, Così poi si capisce qual è il tuo... Imbroglione Ora io lo stato a metà, se non si capisce... Non ho dei maffi di m*****. stacco. Ah, scusatemi okay. sono sbagliato la, la mia formazione. mi metto in posizione di attacco. Ora. Aia. Oh. Aia. <ride> Aia! Aia! Aia! Aia! <ride> Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Mi può chiamare? Scelgo te, carmelion. Scelgo te, te. carmelion. La pirla. Già avrà scritto qualcun altro. Non non dammi il numero nel frattempo: 75 da 1 a 3, 2,2. Ah. <ride> Scusa, <ride> quello che è, è rimasto là dentro. Quello che è rimasto là dentro ci può stare. Che ne nuovo sa. numero. Quello <ride> che è rimasto là dentro. Non è il mio questo ragazzi Aspetta aspetta aspetta, aspetta. No. Non è il mio Questo ragazzi. escluso appartiene a me I grigi Questo Quindi è la... uno dei due cui... No è il suo perché non l'ho piegato io Vediamo vediamo sì sì ah, ah, ah, ah, ah, Lo stavo per scrivere I lettigliani Va bene allora come al solito No dobbiamo scrivere le parole Scrivere sì, le parole Dunque, allora. sui rettiliani... Sì. Io partirei con Illuminati. Però ne ho, ho pensato una, ma la sono... sono dimenticata. Illuminati. Conquista. Però facciamo sì. valdo anche a altre forme inflessi, tipo conquistare... Sì. Controllo. Sì, ovviamente, sì, sono d'accordo. Controllo. <coughs> e Galassia. Secondo te? Secondo voi. Non è troppo semplice. Allora, io sono d'accordo... Con galassia una condizione, mm? che lo facciamo valido anche con Universo. Galassia, Universo, ebbene. <coughs> pianeti, pianeta. Beh, sì, pianeti, sì, può essere. Segreti. O segreto. Che è diverso dal segreto. Segreto, con la G di gola profonda. Non l'ha capita la battuta. Da... Vai, vai, segreto, con la G. Alieni. Beh. Guerra. Guerra non sono d'accordo. Mm. Perché guerra? Che secondo me loro porteranno all'ipotesi che un giorno ci sarà una guerra. Allora io tra accetto... Cioè noi reticoli. Conflitti. Io accetto guerra se è accoppiato con Ma... conflitto. Conflitti. Piano. No piano, nel senso di lentezza sentiamo un piano, esatto. piano di conquista. Sì. Qui. <ride> Beh, potenza. Siamo a Siamo 9, anche se in realtà potenza ci stava. Potenti pure potrebbe essere potenza. Allora, eh, però potenza dobbiamo togliere qualcosa. Mh. con con sito guerra D'accordo. Allora, prima di guardare il video, volevo far presente una cosa durante, diciamo, il backstage per organizzare questo episodio ho fatto un piccolo errore, cioè mentre stavo versando il gin in uh, questi bicchieri, mi è uscito dalla bottiglia, la bottiglia non si è rotta, però diciamo le ultime gocce che ci stavano, diciamo, sono, sono andate, andate perdute. Per. <ride> e quindi abbiamo momentaneamente rimpiazzato due shottini con del buon whisky, questi due. Esatto. Questi due. come potete vedere dal colore leggermente diverso dagli altri. Che corrispondono alle parole illuminati e potere. potere. Sì. Per oggi abbiamo, diciamo, due introsi. Eh, non volevamo sostituirlo con altri tipi di alcolici, perché altrimenti la grazione alcolica non sarebbe stata uguale. E anche perché gin blotti non avrebbe più senso. Questo è un gin blotti <ride> al 70-80%. No, 80-70%. Allora, oh, abbiamo putti. trovato un video di un complottaro di 15 minuti che dovrebbe a caso nostro e si chiama cosa ne penso dei rettiliani di massimo taramasco a differenza degli altri youtuber che si occupano di teorie del complotto il suo canale non parla di, di teorie del complotto quindi noi abbiamo deciso di guardare questo video di capire com'è possibile che uno youtuber che si occupa di altre tematiche come riesce a letteralmente infilare il discorso dei rettiliani a diversi video più piccoli noi abbiamo fatto questo di 15 minuti, nel caso in cui non ci dia soddisfazione, come abbiamo fatto in precedenza, ce ne guarderemo Esatto, sperando bene. Dai, ciao a tutti per la rubrica. Che è successo? Ti è bloccato, abbiamo un piccolo problema tecnico. Si è bloccata l'applicazione. Ah, è troppo complottare. <ride> eh, già iniziamo bene. Come diceva. Ha shit stormato ancora prima. <ride> Come diceva. Non Eh, Mi ricordo che era Vegeta Il livello di complottare è over. <ride> over 9000. It's over 9000. What 9000? There's no way that can be right. <ride> Vabbè. Riprenderemo tra due minuti. il bug. Ha colpito 20 i nostri, anni dopo i nostri dispositivi 20 anni dopo Massimo Taramasco Cosa ne penso dei de rettiliani? Secondo Acciac Azione Vai, crociamo le dita Bello. Ciao a tutti Per la rubrica Ciao. Cosa ne penso di eh, Voglio parlare oh, dei rettiliani I rettiliani mm, Chi sarebbero? Allora, i rettiliani Sarebbero delle degli esseri di forma rettiloide Beh. quindi di, di derivazione eh, simile rettile diciamo così eh, da eh, umanoidi dei lucertoloni praticamente di forma umanoide Delizio, che no? eh, sarebbero, avrebbero in visitato e eh, visiterebbero il pianeta, pianeta assieme in... ad altre specie aliene e molti dicono di che queste di specie si sarebbe una alla volta diciamo il ruolo di conンドo, alla pianeta, il controllo del pianeta. In realtà è la Terra anche in tempo, ragazzi, eh, Che bellissimo senti, sarebbe una sorta di esperimento di vita forming dove Poi. la vita eh, intelligente perlomeno, ottenere eh, chi sono questi alieni? Beh, salitiamo, la piace, di eh, vale. anche testi biblici, piace, mi piace, mi piace, mi questi alieni sono definiti Elohim. Eh, Elohim, piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi nei casi di rapimenti alieni, nei casi di rapimenti alieni si parla spesso di reptiliani. rettiliani, rettiliani che hanno, so, diciamo, realmente. la caratteristica di avere la non forma non di, di rettili Non lo so, Anche ragazzi! Ha un detto un di nuovo che hanno la forma di rettili Piero eh? Zanfretta, che è stato rapito dagli alieni, insomma, tutta la, la, la vice di Piero ah, Zanfretta parla qua, delle, dei suoi, diciamo, rapitori alieni come esseri rettiloidi chiamati d'Argos, <coughs> quindi Argos. Argos. Ma, da un punto di vista scientifico, se, se osserviamo uh -huh. diciamo, i rettili sulla terra, questi presentano una caratteristica che non gli consentirebbe una grande evoluzione che è quella di essere animali a sangue freddo, animali a sangue freddo vuol che animali se la topocria si gli riduce non hanno un sistema gli in gli grado gli di mantenere la temperatura corporea, per cui hanno bisogno del calore del sole per scaldarsi e quindi questo li rende da un certo punto di vista molto vulnerabili. Quindi vivono alla Hawaii. È un sistema molto arcaico. Però questo non significa che eh, possano esistere dei, delle forme di, di rettili a sangue caldo. Attualmente negli animali del pianeta non ci sono, però eh, sembrerebbe che dai resti fossili trovati dei dinosauri sembrerebbe che Alcuni dinosauri perlomeno avessero un cuore quadripartito che è una delle caratteristiche degli animali a sangue caldo. È evidente che se i dinosauri non si fossero estinti probabilmente avrebbe potuto svilupparsi sul pianeta anche una specie detto, diciamo intelligente, esatto. per come intendiamo noi l'intelligenza, di eh, diciamo, ha visto di forma te, rettiloide. Povero, quindi è essenziale diciamo... Credo che non ci siano problemi ad avere delle razze intelligenti di forma rettiloide. Mm. Eh, ad esempio, gli stessi, gli stessi dinosauri, alcuni dinosauri, avevano una, comunque una posizione retta. La posizione eretta è fondamentale per, diciamo, avere... Quale dinosaurio? È una dinosaurio? possibile un'evoluzione un, un intelligente un, un Non è neanche detto che sulla o Terra o non ci siano stati prima l Questo pianeta ha avuto, diciamo, un'esistenza un di qualche... di Qualche miliardo di anni per cui non è detto che, eh, diciamo, ci siano state altre razze intelligenti sullo stesso pianeta, come dire, lo stato dell'arte dei, dei rettiliani. Poi invece, tutta la teoria, di azienda, cos la, funzione, questa frase? la teoria di cospirazionista, la teoria cospirazionista, afferma che i rettiliani sono le tra noi, Se, sono quelle che che di un umano e stanno trovando tutti, dei, soldi, mia madre dei fondi compro. della CIA sembrerebbe essere impiegati proprio per studiare i rettiliani e sembrerebbe che vengano chiamati con i migliori amici ah. la definizione con la quale si riconoscono i ragazzi la CIA. E lo sai tu BF. è interessante BF. ad esempio la dichiarazione di Hillary Clinton se vogliamo lavorare in quest'ottica che disse Berlusconi il nostro migliore amico Ora, questo è, eh, è diciamo, scioglio, è, è diventa è una, una, una fantasia Più che altro, che diventa scioglio, comunque una teoria cospirazionista Lo sai? Beh, lo sai! Eh, in pratica, secondo questa teoria Tutte le posizioni di potere sul pianeta Terra Sono occupate Ragazzi, da... Ragazzi, potere, scusate! Potere, potere. Mi distraete! No, fuori, ma mi distraete e ma non, non mangiate! Alcuni dei rettiliani che buono. sembrano identificati. <ride> eh, alcuni eh, rettiliani che se sembrano. sembrano male se il eh, sono eh, la regina Elisabetta, dicone Hillary Clinton Lady Gaga. Che cosa? proverebbero... Cosa? Aspetta, no! Eh, cosa? Che sarebbe, indietro un, un attimino devo risentire cosa è ha Perché okay, i rettiliani, anche qua, aspetta. secondo le teorie hanno diverse provenienze. Alcune sono occupate da lucertoloni che si sono ibridati, quindi non sarebbero più rettiliani puri, ma ibridati con, con gli umani. E... Alcuni dei rettiliani che sembrano identificati, eh, alcuni, eh, che sembrano identificati no. eh, sono eh, la regina Elisabetta dicone, e Hillary Clinton, Lady Gaga. Beh, Quindi anche Lady Gaga è eh, La provenienza sarebbe dalla costellazione del Drago. M perché i rettiliani, anche qua secondo le teorie hanno diverse provenienze alcuni provengono dalla costellazione del grano, del drago mentre altri provengono da Bellatrix eh, o addirittura da Orione Bellatrix è una delle stelle della cintura di Orione eh, poi vi sarebbero altri diciamo, di serie B provenienti da Z-Reticuli che è un'altra un costellazione oh, sono cioè, eh, io eh? è interessante notare Cosa? che negli anni 80 eh, venne prodotta una eh, una fiction televisiva che abbiamo Emiliano, più successo che, visitors, penso più Emiliano. che potrebbe essere stato un test diciamo secondo alcuni per capire Visitor come gli umani avrebbero potuto accettare una dominazione aliena ah. proprio dai rettiliani i visitors erano di fatto rettiliani siamo cibo per loro allora. è interessante che eh, diciamo a parole due anche ah, Wikileaks no. eh, fa delle rivelazioni essere reali vengono, vengono, prese nel, vengono messe nel calderone quindi zucchero, cannella ed ogni cosa è bella questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette ma il professor Utonium aggiunge per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura il chemical in... eh, spesso si bello. fa i cioè, cospirazionisti, che, <ride> che poi in realtà sarebbero anticospirazionisti, parlano delle voci che sono, sono evidenti, guai, talmente evidenti che non siano reali, che poi vanno a diciamo, per effetto l'one ad offuscare anche altre, altre voci che invece potrebbero essere reali. Quindi, ehm, ho un ah, po' la difficoltà a fare. credere alla teoria dell'ibridazione. Sì cioè al fatto che siamo comandati da esseri ibridi rettiliani eh, umani. Eh, penso che invece gli, i rettiliani o comunque alieni di forma rettiloide possano tranquillamente esistere e che possono aver visitato il pianeta e che magari in qualche modo siano, cerchino anche di controllare il pianeta Terra. Che il pianeta Terra sia un esperimento di vita forming. Io lo credo molto probabile. Lo credo molto probabile proprio perché l'evoluzione non, non riesce a spiegare, non c'è nessuna teoria che riesce a spiegare la formazione dell'essere umano eh, da un punto di vista evoluzionistico. E, eh? È, è probabile che quello che proprio. chiamavamo divinità, eh... anche ah, so. eh, che due maroni! Ah, sì, 6-7 anni fa erano fossero stati degli, degli alieni sicuramente non di origine rettiliana questi, perché comunque nei test, negli stessi testi biblici quando eh, vengono descritti gli Elohim e i Malachim che sono che gli angeli vengono descritti in forma umana cioè non in forma rettiloide eh, mi che abbiamo commesso degli errori però vi io. sono diverse testimonianze di, di persone adotte che hanno avuto a che fare con rettiliani, quindi io non mi sentirei di escludere anche, anzi riterò probabile che, che no. possono esserci stati eh, speciali che forbi. hanno visitato questo Sono pianeta l'evoluzione per può correre diciamo, rapidamente, pensiamo all'essere umano più figo, un, diciamo, cent'anni cosa bio è cambiato, magari tra cent'anni o duecento, quello che è che è un tempo irrisorio diciamo, per lo sviluppo di un universo potrebbero aver scoperto come muoversi variando abbiamo già scoperto le onde gravitazionali per coprire distanze enormi diciamo modificando la struttura proprio dello spazio e del tempo quindi che possono esserci alieni gli alieni io ovviamente non c'è nessuna propria lo ritengo altamente probabile Bene, per questo video è tutto, ah, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. iscrivetevi al canale YouTube e... No, almeno iscrivetevi al nostro, iscrivetevi nostro canale, canale, no, al nostro, a al lettere, nostro, c***o alle vostre domande sì, non e ciò che sono interessanti, ciao a tutti Al nostro virgola Punto scavalito Allora ragazzi, abbiamo stabilito di guardarci un video breve Abbiamo fatto questo video di 7 minuti, sperando che ci permetta di terminare il resto dei bicchieri. Questo video si chiama Alieni e Commerciale. Aspetta, aspetta, aspetta. devi rifai? Alieni? Cos'era? L'hai commerciale? Ah. Non era ben chiaro, capito. Quindi Alieni? Rettiliani? Di Serafino Massoni. Sembra un professore tipo delle medie con la cartina dietro. Sì, che, che spero che complottisca. Spero che non ci abbia lasciato. Io non auguro la morte a nessuno. Perché il video comunque è di undici anni fa. Beh, <ride> perché questo è. Sì. Vabbè, ragazzi, proviamo a farlo partire. Ciao, due. Cari amici, cari Ciao. amici, cari amici. Cari amici, devo, ah, vi devo parlare di una cosa straordinaria.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 Prendiamo potenza, è l'unico sistema per oh, prenderlo, ragazzi mi per... dissono, sì, io io prendo... ragazzi allora. di Con lo sperma, di, di non potenza. io mi dissono, facciamo fatica, facciamo fatica a, a munirci dal vostro schermo perché noi, sperma, perché noi sulla terra ci veniamo pochi secondi e poi dobbiamo scappare via, e allora, per, per, caro, caro Serafino Massoni, dici come possiamo fare noi per, per, per, per ah, è lui? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Si possa provare lui. in pochi secondi tanto tanto tanto sperma, tanto tanto sperma, senza poter che non Quindi che le sperma quasi tanti quasi tanti non ce l'hanno più. Non ce l'hanno, non ce l'hanno. Eh, abbiamo provato con tanti, tanti uomini terrestri, non, non erano senza sperma, ce n'avevano poco, eh, viaggi inutili, viaggi inutili. E io ho detto, eh ma non è che la moriamo. Eh, non andate i preti cattol cattolici, cattolici. Io penso, no? dei preti cattolici e loro mi hanno detto perché? perché? perché, perché dai preti cattolici? Perché, perché, perché. E io gli ho detto e perché i preti cattolici hanno tanto di sperma perché non si sposano ragazzi io no cattolici. Cattolici. io non le accetto sì, io ho spiegato pure cioè io sono anatico va bene ma queste cose non no il debito coniugale si chiama debito coniugale gli ho spiegato a questi alieni rettiliani il debito coniugale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 e va via, va via, va via, va via, in realtà la va via, tutte le notti va via. e, e sì. voi, voi non mi troverete mai di sperma. Non mi troverete mai dove andate i predi cattolici. E loro mi hanno detto: ma perché i predi cattolici non ce l'hanno il vabbè, debito coniugale? Ma ah, Vabbè, non ce no, l'hanno, mi hanno detto loro: perché non, non ce l'hanno i predicattolici il debito coniugale, ma perché loro non si sposano? Loro non si sposano. Non si sposano sesso quindi hanno più. E...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 Cari saluti da Serafino Massoni. Contento tu, contento tu. Grazie di questa tua perla, bravio. Allora, prima di iniziare il discorso, perché io, a, a parte io non ho, non ho parole, non so di cosa, non mm -hmm. sconvolto. Io, io sono proprio, ah, cioè, peggio di sconvolto quelli, ragazzi. Sono morto, e invece da 4, è un tua... vero, un vero. Ma io ho imparato un sacco di cose da questi sì, due video. Ho perso oh. io, hai perso tu. Però io uno, uno la prendo io, basta che non prendi whisky. No no no, no, no, no, no. no, no, no, Non mi interessa. E i Blotti, tu non hai vinto, quindi tu prendi questo. Dai, dai, non essere cattivo! Sono cattivo, sono una eh. Facciamo come gonno di nuovo. Se. si Cin, John, John! Aspetta, John, no, non sono! Ho vinto! Stavolta ho vinto, raga! Sugnaggio! Ambarato! Sì, Se sì, sì, cosa mi stai dando? Il bicchiere vuoto. Questi sono, questi qua sono i tuoi. Questi qua sono i tuoi. no. Questo no? Ah giusto Vabbè sono 3 Vado. Vabbè Vabbè te li posso assaggiare Non devi necessariamente buttarli di tutti Salute Uno mm. Uno mm. Ai rettiviani Wow Che buonissimo ragazzi Quante c***o buono il whisky Ok ragazzi Punto uno Nel primo tizio Ti prego Dato un fondo. punto Vi ho detto Che se me mi sarei visto troppo Star Trek come voi ben sapete Visto che quotidianamente io vedo, rivedo, vedo, rivedo gli stessi episodi di Star Davvero? Trek. È vero Tipo da non so quanti anni più o meno raccontaci cioè, da, da quanti lì, anni? Da quanti anni più me o meno rivedi gli stessi cioè... da tutta la vita Non è che ti a star tre penso da dieci anni più o meno Che lo di vedi di tutti più. i giorni tutti i giorni di più Tut... Di più? No, <ride> tutti i giorni Penso dieci anni sì ma lui dice di più. Ma no, forse di più forse è possibile. Comunque, quello che so. Io non mi vergogno. Dovresti. Assolutamente. Detto ciò, in un episodio di Star Trek. <ride> quello è il Faser, non è il telecomatato. Scusate. No, eh? oh, il Faser. No, scambio. quello è Star Wars. È ah, per favore, oh, ora allora gli esplode il cervello. Il è è di... oh! Ma il retino è quello di Star Trek, vero? Posso, posso I aziliano, vero! Parlare, posso allora, allora, in Star Trek E si vede in sta allora, Intanto quale? Perché Star Trek devo dire In CSI in. Ripartiamo no, no. da zero. In Star Trek The Original Series, quella degli anni 80, e in cui ci sì. eh, scusate, degli anni 60. Picard No, con il capitano Kirk. Ah, si sì, vede il Con il capitano Kirk. Praticamente Guardo sexy esatto praticamente di cui hanno fatto un face up, non so se avete visto, hanno fatto un face up in cui la sua faccia era trasformata da donna, e lui sì, ha twittato: cioè, Will, William Shatner ha twittato: io mi tromberei. Ve lo giuro, ve lo giuro, non sto scherzando. Questa è notizia vera. Comunque come tante altre persone hanno esatto. detto infatti. Ma anche io ho detto che non se ne è trombata. Perché no, no. quando ho fatto con i personaggi di <ride> Poi Ma io ignoro quando parli di Star Trek no? Ok, stavo dicendo: C'è cioè, una razza che si chiama Gorn, che sono appunto delle luci In cui dei rettiliani. De rettiliani. Eh, rettiliani, il capitano Croc ha uno scontro corpo a corpo. Ma non è questo il punto che volevo Ma, dire. Scontro corpo al corpo? No, no, no si sì, scontro ah. Ma non è quello che volevo il punto che volevo fare io. Perché magari se poco fai ho con Star Trek Voyager. Questo track Voyager, capitanata dalla bellissima Capitano Genway, c'è un episodio che si intitola L'origine della specie, se non ricordo male, in cui praticamente viene trovata dall'equipaggio della Voyager una razza di dinosauri che praticamente sono molto conservatori e poi loro praticamente, l'equipaggio della Voyager, dimostra che quei rettili, quei dinosauri, erano quelli che erano nella Terra, che si erano evoluti e si erano dispersi nello spazio. Perché quello diceva, ah io ci credo che esistono delle razze dirette, intelligenti, qua in base a di voi visto troppo Star Trek. Sì. Ma Star Trek è fantascienza, a me piace però. Tra la tra cioè, fantascienza e dire che... Lui diceva, è molto probabile, molto sicuro, e certamente... No, cioè, ce ne passa. Ho finito, ragazzi. Ah, un'altra un cosa volevo aggiungere. Quando ero bambino, io sì. mi... Io mi guardavo. una serie Quando televisiva è? Visitors, che a me piaceva tantissimo. Che eh. praticamente questi qua si vedevano, che praticamente. Eh, di anni, Aspetta. No. Allora, io ricordo vagamente la storia perché ero veramente piccolo. Però... Lo hanno riproposto qualche anno fa. Quella nuova. Sì, sì. Lingua. Praticamente la storia narra di questa civiltà aliena che praticamente si, si camuffa da umani apposta per non farli spaventare. Inizialmente. E stabiliscono una collaborazione, quindi ci, ci sono umani che lavorano presso gli alieni beh, e viceversa. C'è l'infinità di, di film su questa cosa degli alieni che prendono... Sì, le ma le questa cosa credo umani. che sia tipo anni Anche 70 o 80 cioè, È molto vecchia, ragazzi, è molto vecchia. Beh, come questa ovviamente è la, la fantasia del genere umano, no. No. È, è ben piuttosto... Ma la cosa bella, sai cos'è?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 Youtuber ma adesso non mi ricordo come si chiamava Mangolino no Massimo massimo di capire ci ha svelato che hillary clinton lady gaga e la regina elisabetta e la regina elisabetta sono dei rettiliani in realtà Beh. non sono umani cioè io di questo sono rimasto scopo come sì, fanno? sulla regina elisabetta non c'erano dubbi vabbè effettivamente sulla regina cioè. elisabetta ma lady gaga? Sulla lady gaga c'era una staff Puoi aggiungere qualcosa tu prima che chiudiamo? Oh, no, io, non non un un ragazzi, mente, io non ho molto da aggiungere ragazzi per me questi qua sono aborti della mente quindi non ho altro da aggiungere. Ad Ad me piaciuto, allora, allora, allora, il mio il cervello sogno. si è suicidato chiaramente no a no, cioè, no, me il sogno è piaciuto tantissimo No, effettivamente il sogno era bello perché c'era un mare di spesso lui si <ride> inceppava spesso e ripeteva le parole prima di andare avanti mm. cioè lui faceva, lui faceva per così enfasi. perché così perché quando tu parli quando tu parli cioè, ragazzi, si, si, ma, si ma si è, si è l'enfasi poi spermalo, sì, diciamo era più, 3 minuti più di no? 8000 volte sognano sti di piccoli mi hanno chiesto lo sperma e ho detto: Ragazzi, in chiesa che ce n'è di più perché non trombano. E eh beh, gli ho consigliato buonanotte. di andare a città del Vaticano. Perché Se vi ricordate, una delle parole era segreto e quando abbiamo scritto le parole, io avevo fatto la bottiglia con segreto da secrezione. Secreto. Sì, esatto. Cioè. <ride> Cioè, ovviamente era del tutto indipendente del video dello sperma, e non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. No, ma almeno cioè, ragazzi... Ma sì. avessi saputo non l'avrei mai messo in considerazione. ma Beh, la mia intelligenza fin dall'inizio. Che aggiungere sperma. <ride> Al nome del canale noi ci dissociamo dall'ultimo video. Altro da dichiarare. Siamo sì. stati un po' borderline. Esatto. Ragazzi. Altro da dichiarare? No, signor Ottawa Presidente Tadewaki, possiamo concludere? Ocuno? Ocuno? Ocuno? penso di sì no, è Tadewaki. E' Tadewaki. Ocuno Aristocrat. Aristocrat. Sì, sì, ah, aristocrat. Eh. Sì, aristocrat. Aristocrat, Tadewaki. Vabbè. No, è Aristocrat. Oh, abbiamo fatto sette sciottini. Sì, Aristocrat, Q. Sì. Una buona Kuno. serata. Sì,